Salve a tutti, io sono Mr. Camarium e questo è il mio canale. Oggi eh, andremo a modificare la stampante andando a montare eh, i nuovi cuscinetti che mi sono arrivati eh, dal sito di AliExpress. In più andremo a montare, dove l'ho messo? Il nuovo tendicinghia. In verità eh, questo tendicinghia era in dotazione con la, questo tipo di struttura solo che mi mancava il, un blocchettino eh, che ho realizzato in alluminio e una puleggia dentata, perché le, la puleggia in rotazione è liscia, quindi eh, non aderisce bene eh, in fase di rotazione e fa eh, diciamo un arco, eh, si allarga. E invece con questo qui avrò un'adesione migliore. Adesso procediamo con eh, le modifiche da fare.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 fermare e darvi delle spiegazioni quando ho comprato eh, questi cuscinetti eh, dali. Da pensavo che bastava guardare solo il diametro interno non sapevo che esistevano due tipi di cuscinetti di misure eh, differenti con questi blocchetti alluminio infatti bisognava guardare anche il diametro esterno vabbè li ho comprati per un euro per 50 non fa niente riproverò di nuovo a fare l'ordine Um, però qui comunque prendetene atto dei video di come si vanno a installare come si toglie il sedger e, e come si va a riposizionarlo magari se uh, voi avete la possibilità di comprarli della misura giusta ma sapete anche come già montarli andiamo di nuovo avanti to see you. allora come regolare la cinghia con l'uso della vite andiamo a stringere finché non vediamo che la corda è bella allineata e un altro modo per fare una buona valutazione è quello di andare a pizzicare con le dita uh, la cinghia e sentire se fa un, uh, un suono simile a quello che si fa quando si vanno ad accordare le chitarre o il violino l'altra valutazione è quella di muovere a motore spento il piatto e osservare se uh, il motore fa fatica nel movimento un'altra cosa ho spostato il blocchetto l'ho portato più verso l'esterno nel terzo foro per avere la possibilità di effettuare una regolazione ancora più precisa e ottimale e un altro consiglio che vi posso dare io adesso non lo posso fare perché purtroppo il connettore del bed si è bruciato quindi devo fare una modifica o riparazione e magari vi farò vedere in un prossimo video come andrò a farla, di portare una stampa di un oggetto circolare almeno alto 3 mm nel valutare come i layer andranno a, a posizionarsi. Uh, a questo punto il lavoro è finito, uh, vi lascio a voi una buona giornata e vi ricordo di lasciare un like, di iscrivervi al mio canale e ovviamente di incoraggiare anche altri a iscrivervi a questo canale. Buona giornata!